itu santo piccola eh. Amore. Sì, tre. Stai preparando piatto per papà. Ok. Selapak Jelajah Italia kembali lagi bersama Bro Chan di channel kebanggaan Anda semua yaitu Jelajah Italia. Kali ini kembali kembali acara masak-masak masih dalam suasana bulan Ramadan. Mau tahu Bro Chan memasak apa kali ini? Sejun bar kalian semua. Semoga kalian sehat walafiat well, masih tetap kuat menunaikan ibadah puasa. Vlog Brochan kali ini yaitu Brochan ingin memasak ayam goreng mentega. Enggak terlalu spesial tapi worth it enak banget. Langsung aja kita masak bareng yuk. Oke guys, pertama-tama ayam sudah Brochan potong-potong ya, sesuai selera aja. Kita masukkan sekarang oyster sauce ya Ya sekitar 2 sendok makan aja ya Oke cukup Pepper Oke guys, langsung brochen sudah cuci tangan kita pijit-pijit ya. Pijit-pijit yang slow aja, guys ya. Yang slow. Oke, guys. Biar semua merata. Jadi mijitnya memang halus. Ini ya. Harus strip-nya gitu. Mantap ya, guys ya. Biar bumbunya meresap ya, guys. Oke, guys. Ayam sudah kita lumuri dan kita pijit-pijit enak ya. Tadi Brochan sudah potong bawang bombai pedinya 1 cm atau 1/2 cm. Pokoknya asal aja dan ada bawang putih. Simpel banget. Langsung sekarang kita panaskan wajannya. Kita panaskan sebentar, guys. Namanya aja ayam goreng mentega. Nah, bro jam sudah ada menteganya. Sekarang kita potong-potong, masukin ke wajan. Oke. Okay? Ikut guys. Masukin Margarin bisa, butter bisa. Oke okay, bro. ini okay ya seperti ini sudah mulai setengah matang. Sekarang kita masukin bumbu-bumbu selanjutnya. Kita masukin bawang bombainya dan bawang putihnya. Terus masukin mistar sosnya lagi sedikit, kecap manis. English. Di sini, Saus pedas botolan. Si bikin Tumis kangkungnya seperti apa? Se alam rocam yang penting biasa kan kalau gimana keluarin brokoli sini makan. Enak kalau tidak langsung coret. Alright guys, kita masukkan bawang putihnya. Itu tadi mengapa brokoli sisain bawang putihnya buat masak ini guys. Dimasukin juga pepperoncino jadi enggak ada apanya yang cabe segar. Masuknya kita aja. Tumis kangkung, guys. Tuh lihat, oh, wow. udah matang nih, guys. Kita udah siap langsung dipisanap ini, guys. Tuh lihat. Udah meresut ininya kuahnya. Ayam goreng mentega sudah jadi. Tumis kangkung ready, guys. Sarà la fatta! Io non ho capito. No, Beh, perché... pensa che nella soffritta deve verdure c'è il peperoncino. Un ah. bel po'. Eh, ecco perché. No, becca becca. Fritto, il non, non, posso, non mi sono molto. Sul pollo c'è il pepe. Velocirapto. Guarda mi dispiace perché una voglia di mangiare il tofu. Domani? No, mi sono andato in piccolo diametto. Stiamo sì. sì. vedendo in macchina. Mamma mi ha lasciato in macchina. Sì, poi... aspetta, aspetta. Aspetta. Aspetta. aspetta, aspetta. Prima di andare via. Non so, si tiene. cioè ci cioè, ha messo un anno per vestirsi. Esce, si mette le scarpette. Quanto? 10 minuti. Per mettersi svelarci. Okay. Non fa, so, perché è lento. Aspetta. Dopo mi cambio fa. Si è alzato, mi fa. No, aspetta, mi sono iniziato una roba. Va va dentro la prima volta. Esce si mette gli occhiali e fa. No, aspetta. E la seconda volta questo dov'è? Prima di andare a mestre, me, esce di nuovo e io va dentro un'altra volta in casa. No, ma Jim se non ha problemi. Dopo andiamo in macchina. Diciamo che non è, è abituato a uscire. No, ma è andato dentro quattro volte <ride> dopo che si è messo le scariche. E Romo, su te venire a andare, giusto? Lei? Stai, stai scherzando? No, perché è sempre con il cellulare, è stravattato. Ma per il cellulare era un... No, il cellulare no, perché non voglio a i giga. Quindi l'avevo spettato. Con 70 più aveai. No, non sono 50, non sono 70. Beh, okay. sono comunque. Nettissimi. Che devono fare il passaggio di 70. Eh, come mai non fatto? Non lo so, papà non si so più ricordato. Falcun è una città della Spagna. <ride> <ride> <ride> <ride> ok. che meglio. Okay. Okay. Okay. Okay. Ma non è quella L? No. Giusci. Yes, non ce la facciamo proprio. Mm. Buono. Devi ringraziare i ragazzi che ti hanno seguito su Instagram. Io dire su telecamera. Grazie. A, a, chi? Chi? Cioè, a chi? Non so, grazie a chi? No. A che pollo? Allora no. ringrazi. Mm. Chi? Per chi ti ha seguito? A ah, tutti i miei follower. follower. su Instagram. Continuate sempre a, seguir. a seguirla. Dove è? È Aurora Dottuguetti, Instagram. Anche Sofia è. Eh? Sì, grazie. <ride> Attenti Ragazzi Allora Grazie di aver visto Ancora il nostro video Adesso facciamo Facciamo cosa? Review. Il review Opinione Su questi Cibi che abbiamo Cancun. preparato E Sia Come <ride> Cancun scusatemi Cancun è Pollo Fritto con col muro, mm. grasso. Cominciamo grasso. da chi vuole? Allora cominciamo Dai, da... Dai dico io, dico io. Vai Sofia. <ride> allora questo piatto è molto buono, sì. Quale piatto? Questo qua che ormai no, per... sì, che si, per... si chiama. Appunto, il pollo? O... Il pollo si chiama? No, non lo so, il no, pollo sì. è brollo E buono. la verdura si chiama cancun. cancun cancun con cancun. i pomodorini. Cancun. Allora è buono tanto per abecca è piccante infatti mi ha fatto un po di dolore alla gola me ne piacciono altri di piatti però devo dire che sì non è male quindi buono buono come sempre va bene ok eh, vuoi salutare i tuoi grazie tu a tutti per seguirmi tutti i giorni Ok, grazie per Sofia, adesso mamma Alessia, spostati post, un po' dietro, sì, sì. mamma Alessia, mamma Alessia, spostati sì, un po' dietro, Sofia, grazie mille. Ciao a tutti, <ride> e ho mangiato anche questa sera un altro piatto, a me è piaciuto moltissimo, molto molto, anche se era piccante non mi ha dato fastidio, anzi, Qual molto è? buono, E il pollo e la cancun, can can cancun, can eh, vabbè, <ride> termina comunque non è okay. sempre corretta buono, a me è piaciuto è il piatto completo e lo, lo mangerei spesso sì, sì, buono, buono. salutare buono. i ragazzi ciao a tutti e grazie per seguirci seguiteci sempre grazie. buono, grazie adesso spostiamo da Amore Amore, Vai, amore. amore. amore. allora ragazzi Cancun Mm, mm, buonissimo, mi ricorda quando ero in Indonesia anche questo piatto. Anche questo lo facevamo mangiando spesso, col riso, buonissimo. Che mamma non c'è più. Ma mamma non c'è più. Però la ricordiamo mangiando oh, ancora. <ride> Quindi ve lo consiglio a tutti. Buono, grazie amore! Bravo! Tri. Yeah. Vai ora! <ride> No, dai un attimo, Sì, va bene, va. dai! Allora è emozionata questa sera! Emozionata moltissimo. Allora, io non ho mangiato il pollo perché a me non, non piace l'ostrica, hai visto che era fatto con il suo dell'ostrica Oyster sauce Oyster okay. sauce <ride> Non, non, non l'ho mangiato, però ho mangiato il riso, vabbè, buono sempre E le verdure Cancun Ok Quelle mi sono piaciute Dilla Cancun okay. erano, erano piccanti però mi sono piaciute tanto buono. I saluto i miei fans che mi seguono ogni giorno si dice te prima, prima kassi prima kassi ragazzi ah. potrai salutare un nostro follower italiano? dai yeah, vai ciao Edo oh Edoardo ciao ciao Edoardo un abbraccio ok ragazzi, adesso avete visto come la review di alcune nostre kami. Kurang lebih positif dan negatifnya seperti apa? Jadi, oh iya, saya mau Sampaikan sesuatu informasi buat kalian Jadi, bagi ya. kalian yang bertanya uh, Tentang bapak-bapak uh, tua saya Moreno, ya <tuh> Tidak bisa masuk karena Kendala privacy di tempat kerjanya Jadi, mohon maaf Semoga jawaban dari Bro Ceng kali ini Bisa uh, Memberikan informasi yang berguna bagi kalian semua Uh, allora cosa diciamo ciao a tutti prima che si guassone <ride> <ride> continuate a seguirci così noi pubblicheremo tanti nuovi video ok io poi il mio profilo ok like, like commenti comment e sub, importante, importante ok Dan nia di una lupa carla per things ma che anda Semakin banyak kalian share ke teman dan kepada kalian semua di sosial media, semakin berkembang pula channel kita lebih dikenal di seluruh dunia. Io sono Brochan. Sofia. Aurora, Fekla, Mama Alessia dan more Indonesiaan tidak bisa masuk. Suatu saat pasti akan kita sampaikan dan masuk ke vlog kita bareng-bareng. Aracu saluto ciao di diciamo. ciao. Ciao. Ciao. ciao.